Buonasera, buonasera, a tutti ringrazio il professor Franco Locatelli presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Diamo lettura del bollettino di oggi partendo come al solito dal numero dei guariti. Oggi registriamo 952 guariti in più, numero che porta il totale delle persone guarite a 7.024. Per quanto riguarda l'incremento delle persone attualmente positive di 3.957 persone. Il totale attualmente dei positivi è 46.638, di questi 23.783 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 3.000 in terapia intensiva, pari al 6% del totale. Purtroppo anche oggi registriamo un numero di deceduti di 651 persone. Un commento sul dato molto semplice, poi dopo darò la parola al Professore Locatelli. I numeri di oggi sono dei numeri eh, minori rispetto ai numeri che abbiamo dato ieri in controtendenza, mi auguro e ci auguriamo tutti che questi numeri possano essere confermate nei prossimi giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia, tenere le misure che sono state adottate, rispettare le indicazioni che sono state date anche nei provvedimenti del Governo. Per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare che siamo a più di 8.000 volontari impiegati nella gestione dell'emergenza. Questi 8.000 volontari sono cresciuti di mille rispetto a ieri e si vanno a sommare al personale sanitario, al personale delle forze dell'ordine, delle forze armate e delle amministrazioni e degli enti territoriali. Il numero delle tende che sono state installate per l'attività di pre è di 692, sono due rispetto a ieri, così come rispetto a ieri cresce il numero delle tende che sono state installate nei eh, penitenziari eh, con un numero di 13 tende in più per un totale di 135. Ad oggi sono stati trasferiti in totale 63 pazienti dalla Lombardia di cui due in più rispetto a ieri e di questi 25 sono pazienti positivi e 38 sono pazienti no covid. Permettetemi anche di dare una comunicazione che abbiamo dato alla stampa. Come sapete oggi abbiamo registrato anche nel nostro Dipartimento 12 colleghi che sono risultati positivi al coronavirus. Abbiamo subito intrapreso tutte le iniziative necessarie riguardo alla sanificazione degli ambienti e eh, abbiamo provveduto a, eh, subito ad adottare tutte le misure per il personale necessarie. A questo punto permettetemi di ringraziare tutti quanti i colleghi del Dipartimento, gli uomini e le donne del Dipartimento della Protezione Civile, dal primo all'ultimo impegnati in questa emergenza, che stanno dimostrando un grande senso di responsabilità e del dovere, una capacità unica nello svolgimento del proprio lavoro. Come sapete sono quasi due mesi che siamo qui, lavoriamo dalle 14 alle 15 ore al giorno e ognuno ha lavorato senza sosta, senza esitazione. Quindi voglio ringraziare loro e le loro famiglie che hanno condiviso con noi tutto questo impegno. Voglio anche ricordare che i colleghi che sono risultati positivi continuano a lavorare dalla propria abitazione perché questi colleghi non hanno particolari criticità e quindi continuano a fare il loro lavoro da remoto come ci siamo organizzati. Voglio anche rassicurare il nostro Paese che questa struttura continuerà a gestire e a garantire alla gestione dell'emergenza tutto il supporto e il coordinamento necessario. Quindi questo è il nostro lavoro e di questo ne andiamo fieri. Io eh, vi ringrazio per il momento passo la parola al Professore Locatelli. Grazie Dottor Borrelli e buonasera a tutti. Uh... Il Dottor Borrelli vi ha presentato come ogni sera fa puntualmente i numeri e l'evoluzione dei medesimi sia per quanto riguarda i nuovi casi diagnosticati sia per quel che pertiene al numero dei guariti e purtroppo anche per quel che riguarda il numero di persone che risiedenti in questo Paese non hanno ha avuto la possibilità di superare questa infezione. E ha sottolineato come, rispetto alla giornata di ieri, ci sia un dato che è in lieve deflessione. Non vogliamo ovviamente farci prendere da facili entusiasmi, né tantomeno sopravvalutare questa tendenza. Però indubitabilmente un segnale che cogliamo soprattutto perché arriva più o meno a quella che è, comincia a avvicinarsi come la distanza temporale rispetto alla quale ci aspettiamo di vedere i segni tangibili di quella che è l'efficacia delle misure di contenimento che sono state intraprese. E allora proprio su questo aspetto vorrei spendere una parte importante del mio intervento per sottolineare che dopo quanto è stato comunicato ieri sera in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Conte siamo un po' arrivati al massimo di quelle che possono essere le misure di prevenzione del contagio in termini di attività sociali piuttosto che lavorative. È invece importante adesso sottolineare un altro aspetto rilevante che inerisce al meccanismo del contagio interfamiliare perché evidentemente questo è l'altro grande motore su cui può andare a innestarsi una diffusione epidemiologica del coronavirus. E allora mi corre l'obbligo sottolineare come è fondamentale, quanto più possibile, nell'ambito dei contesti familiari, implementare misure stringenti di contenimento dei soggetti che sono risultati essere positivi per il coronavirus. È un altro sacrificio che si chiede a questo Paese, ma è un sacrificio importante perché altrimenti rischiamo di perpetuare quello che è un meccanismo di diffusione del virus che nei contatti intrafamiliari poi può trovare un'ulteriore alimentazione. E allora anche in questo contesto, in questa prospettiva, facciamo davvero appello al senso di responsabilità di tutti i familiari, di quei più di 23.000 nostri concittadini che sono positivi per il coronavirus, a che anche i contatti limitino sempre di più e sempre maggiormente possibile, in maniera sempre maggiormente possibile, a loro volta i contatti esterni, esattamente per interrompere quella catena di trasmissione di cui vi ho appena finito di parlare. La seconda riflessione la voglio dedicare ai soggetti che sono purtroppo deceduti. In queste giornate ci siamo detti ripetutamente che i pazienti ultra settantenni sono coloro che pagano il prezzo più alto all'epidemia da SARS-CoV-2. Sono i soggetti fragili quelli che rischiano di non superare l'infezione Covid-19. Gli anziani sono un patrimonio di questo Paese, sono la nostra radice storica, sono il nostro ricordo e quindi vanno assolutamente tutelati e quindi vanno messe in atto tutte le misure che sono state da tempo suggerite per tutelarli cioè dire cercare di evitare che escano di casa se sono residenti in una casa di riposo in una RSA cercare di evitare in questa fase le visite potenzialmente in grado di innescare dei contagi, perché purtroppo queste strutture sanitarie, come in generale gli ospedali, eh, intendiamoci, rischiano di essere una sorta di volano di amplificazione che poi a correre il rischio concreto di far aumentare il numero delle persone anziane che non superano il Covid-19. E quasi l'84% dei decessi purtroppo si sono registrati sostanzialmente in tre regioni, la Lombardia che paga il prezzo più alto, soprattutto in alcune province. Voi forse sapete che io sono bergamasco quindi potete immaginare anche, e non uso parole a caso, il dramma morale che sto vivendo vedendo cosa succede nella mia provincia. Il Piemonte e l'Emilia-Romagna e allora lo dico prima ancora da cittadino che da presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Questo è il momento in cui dobbiamo dare l'ennesima dimostrazione di essere una, una nazione unita, una nazione solidale, capace di dare una risposta come Paese. Il Dottor Borrelli prima vi ha parlato dei trasferimenti di malati interregionali è un meccanismo importante che come presidente del CSS, come medico, come cittadino auspico venga sempre più alimentato e supportato per cercare di dare sollievo in una sorta di meccanismo solidale tra le regioni in maniera tale che chi è oggi in sofferenza abbia maggior agio per superare Fa, questo periodo di crisi e io sono assolutamente sicuro che poi una volta superato le regioni che adesso sono in difficoltà saranno largamente in grado di restituire eventualmente il supporto qualora ve ne fosse bisogno. È importante che riusciamo a dare una risposta di questo tipo perché è l'unico meccanismo per riuscire a garantire alle strutture ospedaliere lombarde, piemontesi, piuttosto che eh, dell'Emilia Romagna, la possibilità di assistere compiutamente tanti nostri concittadini che hanno bisogno delle migliori cure, hanno bisogno di un personale che possa riuscire a rispondere ai loro bisogni e se riusciremo a dare una risposta come sistema paese in una solidarietà regionale concreta sono sicuro che la possibilità di garantire migliori trattamenti sarà più adeguatamente e più compiutamente garantita. Diamo spazio alle vostre domande. Buonasera, sono Sabene del Tg2. Ho un paio di curiosità, scusatemi. Lei, professore, sta in qualche modo tirando le somme di questo periodo, come se fossimo alla fine di, un, di una prima parte di un percorso, anche dalle sue parole, e ci ha detto siamo arrivati, come dire, al massimo delle misure che potevano essere intraprese in qualche modo. Quindi ci chiediamo a che punto siamo anche con i risultati, perché i dati sono ancora molto importanti. Ieri abbiamo avuto una giornata estremamente negativa, se mi permette di utilizzare questo avverbio, ma lo è stata anche visti i vostri commenti. Poi mi arriva una segnalazione, scusi se leggo ma per non sbagliare, dall'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Perché dice medici italiani forse eroi ma non martiri. Il decreto, il riferimento è al primo Cura Italia, che vedeva inserita la misura sui giovani medici post tirocinio, da inviare già a supporto delle strutture eh, ospedaliere più in difficoltà. Si chiedono non è forse un modo sbagliato di mandare allo sbaraglio medici che non possono neanche proteggersi con materiale per la sicurezza personale, visto che il solito problema è purtroppo importante, di mascherine, guanti e quant'altro c'è ancora? Scusate. Allora parto dalla prima domanda che mi ha formulato. Non è tanto o solo fare un punto della situazione su come si è evoluta fino adesso, pensando che siamo arrivati in qualche misura a definire uno scenario eh, non più ulteriormente modificabile. Attiravo l'attenzione sul fatto che le misure di prevenzione del contagio virale da un punto di vista strettamente sociale piuttosto che lavorativo, è difficile immaginare che possano essere implementate e facendo riferimento a quello che è il secondo cardine della diffusione del contagio, cioè al di là di quella che è la nostra relazione sociale largamente intesa, quindi comprendente anche le attività lavorative, sposta adesso l'attenzione in maniera importante su quella che è la prevenzione del contagio interfamiliare. Perché 23.000 italiani, che di fatto sono fortunatamente asintomatici, ma per i quali c'è stata una documentazione di positività per il coronavirus, di fatto possono rappresentare un meccanismo per cui non si riesce a ridurre nella maniera auspicata e voluta completamente i numeri a cui abbiamo fatto prima menzione. Mi permetto anche di ricordare che le prime misure stringenti di contenimento sono state adottate l'11 di marzo, quindi Abbiamo sempre detto che ci aspettavamo di vedere i risultati rispetto a quello che è il tempo di replicazione del virus, il tempo della diffusione interumana sostanzialmente a partire dalle due settimane, diciamo tra le due e tre settimane. Quindi la settimana che andremo a iniziare con domani sarà da questo punto di vista assolutamente cruciale e su questa ci aspettiamo finalmente di vedere un segnale di inversione di tendenza. Io lo dico in maniera molto chiara perché quello che faccio è davvero un appello alla responsabilità di tutti i cittadini di questo Paese. Sappiamo perfettamente che cosa vuol dire, che cosa ha voluto dire, che cosa vorrà dire ancora per qualche giorno andare a impattare in maniera così importante sullo stile di vita che tutti noi ogni giorno abbiamo. Ma questo è il momento per trarre ancora maggiore motivazione incentivazione per proseguire in questa politica per proseguire in questi comportamenti individuali, proprio perché gli stessi ci permetteranno di prevenire una diffusione ulteriore del virus e soprattutto un allargamento a quelle regioni che a oggi, ve l'ho ricordato prima, numericamente, sono la maggior parte, non configurano no, no, uno scenario così importante, così impegnativo come quello di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Per quel che riguarda i giovani medici, quando si sono considerate queste opzioni, ovviamente abbiamo per prima cosa sottolineato tutti dagli organi tecnici ai decisori politici, da un lato e prioritariamente la necessità imprescindibile di tutela della salute di questi giovani colleghi e dall'altra di garantire il loro contributo in un sistema dove il supporto di chi opera già sul campo e da formazione ed esperienza possa garantire loro di dare un contributo senza esporli, oltre che a rischi di salute, anche a situazioni professionalmente impegnative. Buonasera Cecconi del Tg3. Volevo fare una domanda su questo Avigan di cui praticamente i social oggi sono pieni, cioè questo farmaco che mh, usato in Giappone avrebbe di fatto sconfitto il virus. Eh, le voglio chiedere, Zai ha detto che domani vuole cominciare una sperimentazione. Voi avete delle evidenze che vi fanno pensare che ci possa essere qualche speranza? Grazie per eh, aver posto questa domanda, perché ancora una volta offre a me la possibilità di richiamare tutti alla responsabilità anche nella comunicazione. E in questo senso tutto il Paese deve essere assolutamente certo che l'Agenzia Italiana del Farmaco, il Comitato Tecnico Scientifico prendono in considerazione e valutano nella maniera più aperta, costruttiva, propositiva possibile tutte le opzioni terapeutiche. Però va fatto un distinguo, un conto è parlare di possibili opzioni terapeutiche da testare e validare, quindi benvengano alle sperimentazioni, un altro è definire alcune opzioni terapeutiche come la soluzione di un problema così importante come quello di Covid-19. C'è un puntuale, preciso e da me largamente condiviso comunicato stampa presente sul sito dell'AIFA che ricostruisce in maniera assolutamente ineccepibile quella che è la visione del problema a tutto tondo e in particolare per il farmaco a cui lei faceva riferimento. Prima di poter dire che abbiamo trovato soluzioni in termini di terapia antivirale, di farmaci che in qualche modo modulano la risposta infiammatoria che può essere alla base della sintomatologia clinica più grave piuttosto che di vaccini servono, perché queste sono le regole del mondo scientifico, prove inconfutabili, Quindi benvengano i clinical trial, benvengano tutte le sperimentazioni mirate ad esplorare percorsi terapeutici, ma fino a che non abbiamo evidenza ineccepibile, e inconfuttabile di efficacia e nel caso specifico questa evidenza a oggi non è presente, raccomando cautela e prudenza per non ingenerare in malati o nei loro familiari speranze che qualche volta poi rischiano di andare pesantemente deluse e frustrate. Netto news 24 Allora, ehm, una domanda a lei, commis eh, commissario. No, <ride> eh, le chiedo innanzitutto eh, le marche. Hanno chiesto eh, più medici e infermieri, 250, quindi non soltanto la Lombardia, ma adesso ci sono anche altre regioni che sono in sofferenza. Avete pensato anche a loro? I medici che, eh, avete reclutato, che recluterete nelle prossime ore andranno anche eh, in altre regioni oltre la Lombardia? E se li avete, già, avete già cominciato a selezionare, che tipo di figure e eh, che tipo di età e di figure state selezionando? Allora. Sì grazie, sicuramente la task force dei medici che abbiamo costituito andrà anche nelle altre regioni e nelle Marche, c'è già una richiesta di un numero uh, di alcune decine di unità di medici. Noi abbiamo uh, fatto una prima selezione, stiamo completando la selezione e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno dato la propria disponibilità a ah, ieri sera quando abbiamo chiuso la colla erano 7.923 le domande presentate stiamo completando la selezione, le figure più richieste sono internisti, sono rianimatori, sono pneumologi, sono quelle esperti di terapia d'urgenza, sono quelle che servono in queste circostanze. Già da domani daremo avvio ai primi medici che saranno inviate sui territori, come sapete stanno arrivando anche dei medici e voglio ricordare i 52 medici cubani che eh, sono atterrati a Fiumicina e arriveranno in, in, queste, in questi momenti, eh, in questi minuti in eh, Lombardia e poi avremo anche dei medici che provengono dalla Federazione russa, nel pomeriggio, nella nottata ci sarà un importante eh, contributo della Federazione russa alla gestione delle nostre emergenze e quindi anche loro saranno impiegati nell'attività nella regione Lombardia. Il Dottor Borrelli ha risposto in maniera assolutamente egregia e puntualissima alla domanda. Mi permetto ancora una volta di richiamare l'importanza del monitoraggio che viene fatto in questo dip Dipartimento ogni singolo giorno pagando il massimo dell'attenzione, non trascurando alcun segnale di difficoltà che viene da tutte le aree del Paese. Io vi ho parlato di tre regioni perché sono quelle che hanno pagato il prezzo maggiore in termini di decessi ma le altre non sono certo delle figlie di un Dio minore, tutt'altro. L'attenzione è massima, lo sforzo è supremo proprio per prevenire che anche loro vadano in difficoltà e per questo prima ho sottolineato l'importanza di questa collaborazione solidaristica tra regioni. Questo è un Paese unito e tutte le regioni si devono aiutare in un meccanismo di mutuo soccorso. È la carta vincente per venirne fuori Così come la Carta vincente la responsabilità individuale e familiare per prevenire quel meccanismo di diffusione del contagio che non è certamente contenibile solo con le misure di contenimento sociale e lavorativo che sono state prese dal Governo. Giulia Presutti, Report. Eh, ho chiesto ieri quanti pazienti giovani finiscono in terapia intensiva, mi è stato detto che non esiste un dato preciso. Allora le chiedo se da medico ci può dare qualche indicazione in più su cosa fa il virus alle persone mediamente giovani e mediamente sane. Grazie, perché eh, questa è una domanda che in qualche modo mi offre anche il destro di commentare da pediatra, perché come sapete Uh, il mio principale lavoro, che spero di tornare a fare più presto, è proprio quello di pediatra e di oncomatologo pediatra. Fino ai vent'anni, a oggi, nel nostro Paese non ci sono a nostra conoscenza né decessi né soggetti che siano stati ricoverati in terapia intensiva. E del numero totale dei soggetti che purtroppo hanno perso la vita, solamente l'1% aveva un'età inferiore ai 50 anni. Quindi è chiaro e ce lo siamo detti ripetutamente che questa è una fase contingenziale, emergenziale, in cui vanno protetti i soggetti anziani non trascurando però il ruolo che possono giocare i soggetti più giovani, bambini compresi, in termini di diffusione del virus. I bambini hanno probabilmente per la capacità del loro sistema immunitario di formare una risposta rispetto a patogeni che incontrano per la prima volta, dopo essere usciti da un ambiente protetto come l'utero materno, superiore rispetto a quella eh, dei soggetti più anziani. Ed è noto che i soggetti più anziani hanno un tipo di risposta immunologicamente, chiamiamola, più ristretta e meno flessibile. Gli studi che anche nel nostro Paese, anche questo va sottolineato chiarissimamente, sono stati avviati dai migliori ricercatori lavorando gomito a gomito con i clinici, potranno auspicabilmente aiutare in futuro a dare una risposta terapeutica efficace anche ai soggetti più anziani. Però, e per ritornarci ancora una volta, rispetto alla sua domanda, solo l'1% dei soggetti deceduti aveva un'età inferiore ai 50 anni. Giorgia Cardinaletti, Tg1. Mi aggancio a questa risposta. Oggi è morto un ragazzo di 34 anni attorvergata da fonti verificate. Sembrerebbe che non avesse patologie eh, pregresse ma pare sia arrivato all'ospedale già in condizioni gravi e quindi che il tampone sia stato fatto troppo tardi. Quindi c'è chi uh, arriva all'ospedale troppo tardi e, da quanto vi risulta, c'è anche chi non ci arriva per niente. Grazie. Rispondo ancora io come parte medica. Sì, certamente sì. Uh, è stato sottolineato il dato delle comorbilità, cioè della vera patologia concomitanti, come fattori di rischio. Ma questo non toglie purtroppo che anche soggetti giovani apparentemente sani eh, possano andare incontro anche perché i nostri meccanismi di risposta immunitaria non sono così efficienti, oppure di converso l'iperinfiammazione può essere così esasperata in qualcuno da determinare eh, quadri che poi fanno perdere la vita. Ed è per questo che prima sottolineavo l'importanza, ovviamente con tutto il dolore, per questo giovane adulto che è morto qui a Roma di riuscire a decongestionare quanto più possibile nelle regioni a maggior impatto le, le strutture di pronto soccorso piuttosto che di ventilazione non invasiva o invasiva per offrire la migliore risposta a tutti. Ed è in questo senso che è fondamentale la collaborazione interregionale. Eh, Angelo Zaccone Teodosi per eh, Key for Bits, eh, articolo 21 e il riformista. Eh, due domande. La prima è, vorrei avere conferma dal Dipartimento, dal Comitato Tecnico Scientifico, diciamo dal Governo, a fronte di una qualcerta certa confusione e di un disallineamento sulle norme di sicurezza che ancora oggi il cittadino può andare a cercare sul sito del Ministero della Salute, piuttosto che dell'Istituto Superiore di Sanità, piuttosto che del Ministero dell'Interno. Questa mattina l'Ordine Nazionale dei Biologi, faccio un esempio concreto di quella confusione che ancora alimenta il sistema, tutto il sistema, l'Ordine Nazionale dei Biologi ha dato per buono e eh, evidentemente consigliando ai cittadini di seguire un protocollo per l'ingresso in casa, per esempio, che contrasta con le norme essenziali che mi risulta ad oggi il Governo abbia segnalato, che sono quelli di mantenere la distanza di almeno un metro, lavarsi le mani e norme relativamente semplici ma comunque chiare. Secondo questo protocollo fatto proprio, ripeto, dall'Ordine Nazionale dei Biologi, quindi si ha ragione di detenere una fonte di una qualche affidabilità, dice quando torni a casa cerca di non toccare nulla, togliti assolutamente le scarpe, disinfetta le zampe del tuo animale domestico se è uscito, metti le chiavi da parte e una serie di altre norme. Allora il quesito è, come dire, a fronte della eh, difficoltà nell'avere modelli predittivi, come diceva il suo collega Brusaferro ieri, e a fronte del monitoraggio che il Dipartimento e le istituzioni stanno eh, portando avanti, esiste come dire la necessità di intensificare queste norme, diciamo, di prudenza, anche per il cittadino qualsiasi che va a fare appunto la sua piccola passeggiata. E la seconda domanda è semplicemente se a fronte di questa situazione il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo sta ragionando sull'ipotesi di eh, procedere a una verifica eh, con diciamo, una logica di massa dei tamponi, visto che è un esempio che altri paesi hanno messo in atto, parrebbe con risultati positivi. Grazie. Credo di eh, poter iniziare ancora io, ma poi sono sicuro che il dottor Borrelli eh, complementerà più che opportunamente la mia risposta. Quello che trovate proiettato alle mie spalle è sostanzialmente il decalogo a cui attenersi. Perché è su queste misure che si riesce a ottenere una prevenzione forte di quello che è sostanzialmente Uh, il, la diffusione del contagio virale. Se mai ve ne, e dubito ve ne sia, l'eventuale contributo di materiale uh, sulle zampe degli animali lo ritengo assolutamente marginale. Cominciamo a mantenere il distanziamento sociale, cominciamo o meglio continuiamo, perché in realtà lo stiamo facendo, basta andare in giro per Roma per vedere come è cambiato il volto di questa città. Ed è anche una prova di maturità, io personalmente la ritengo straordinariamente incommiabile, perché riuscire a cambiare in maniera così importante i comportamenti è tutto Uh, fuorché semplice. Quindi adottiamo queste misure, gestiamo con responsabilità individuale i nostri comportamenti, aiutiamo individualmente la risposta istituzionale di sistema e certamente riusciremo a ottenere i risultati che auspichiamo. Ecco perché ho voluto questa sera focalizzare molto la parte tecnica su quello che è il meccanismo del contagio intrafamiliare. Voglio soltanto aggiungere una cosa che proprio per evitare confusione il Governo si è mosso andando a rendere uniformi le misure e a prevedere delle regole che siano valide su tutto il territorio nazionale. Quindi l'invito che posso fare è andare sul sito del Governo, andare sul sito del Ministero della Salute e per alcuni aspetti specifici, tecnici, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Poi nel nostro Paese c'è assolutamente libertà per altri soggetti di dare indicazioni ma io invito, come sempre abbiamo fatto in questa sede, di fare riferimento alla documentazione e la comunicazione ufficiale. Grazie. Sui tamponi? Allora, sui tamponi credo che per quello che consta a me delle eh, mie frequentazioni con il Comitato Tecnico Scientifico non è cambiata la, ehm, la strategia e la politica da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Noi seguiamo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quelle attueremo, qualora dovessero essere cambiate sono convinto che anche nel nostro Paese si seguirà le nuove indicazioni. Aggiungo e sottolineo che noi siamo uno dei Paesi che ha fatto più più tamponi al mondo. Certamente in Europa siamo il paese che ha fatto più tamponi di tutti, quindi l'attenzione ad applicare delle procedure di identificazione dell'RNA virale sul tampone rinofaringio che l'Italia ha messo in campo, sono assolutamente stringenti e del tutto aderenti, come diceva il Dottor Borrelli, rispetto a quelle che sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E anche qui eh, non sfuggo una domanda che forse era un po' implicita o nascosta. Ehm, ovviamente lo dico nel senso eh, più neutro del termine dietro la sua domanda. È chiaro che paghiamo anche attenzione a quelli che possono essere dei test diagnostici alternativi più veloci e più facilmente eh, realizzabili inteso come in un intervallo di tempo minore. Eh, però anche qui tutto deve essere provato e validato perché sennò altrimenti rischiamo di dare ai cittadini di questo Paese false eh, sensazioni di sicurezza che sono assolutamente inopportune e teniamo ben presente che il tampone Riflette una situazione del momento in cui viene realizzato, non certo di quella che si configura dopo 4-5 giorni. Ed è chiaro che il tutto in qualche modo non può prescindere dalla sostenibilità della realizzazione dei tamponi. Abbiate e lo abbiano ben in testa i cittadini di questo Paese, ben chiaro che è già stato fatto uno sforzo importante per incrementare il numero dei laboratori in grado di realizzare in maniera solida e affidabile questo tipo di test. Non viene trascurato nulla, credetemi. Buonasera, Marco Maceroni, agenzia di stampa Italpress. Eh, vorrei capire una cosa. Se è vero che eh, servono due settimane, 15 giorni, per, per avere i primi risultati, diciamo, un po', delle, delle restrizioni prese dal Governo, è anche vero che da quell'11 marzo, eh, in cui sono entrate in vigore, c'è stato una sorta di controesodo dal nord verso il, il sud e eh, il Presidente della Regione Emilia, eh, dell Puglia, Emiliano, eh, aveva denunciato il fatto che eh, c'era stato almeno il 15 delle persone all'interno dei treni che aveva eh, sintomo di febbre. Vi aspettate a questo punto eh, un aumento dei casi eh, giù, nel, eh, giù al sud? Eh, state monitorando in, in qualche modo? Allora, grazie anche per questa domanda. I numeri che abbiamo per le regioni con la loro stratificazione a oggi non ci indicano che c'è una situazione che sta scappando di controllo. Però quanto lei prima mi chiedeva sostanzialmente uh, offre anche la possibilità di sottolineare che proprio nella stessa logica, nella stessa prospettiva, di responsabilità individuale che a questo punto diventa anche responsabilità familiare uh, i lavoratori che da domani mattina non uh, dovranno più ottemperare ai loro compiti nelle fabbriche nelle industrie non è opportuno che migrino dal nord del Paese al sud del Paese. Rischierebbe di riaprire esattamente quel che lei sottolineava prima rispetto alla puntualizzazione fatta dal Presidente della Giunta regionale pugliese, il Dottor Emiliano. Quindi anche in questa prospettiva è importante ricordare che voler bene ai propri cari vuol dire anche pensare alla loro salute o, soprattutto, pensare alla loro salute, particolarmente se sono anziani. Bene, allora chiudiamo qui. Grazie e buonasera a tutti.